VBA Visual Basic for Application è un'implementazione del linguaggio di programmazione Visual Basic. È stato creato da Microsoft per sviluppare speciali programmi chiamati macro da utilizzare con Excel ma anche con tutti gli altri applicativi del pacchetto Microsoft Office come per esempio Word, Access, PowerPoint e così via. Acquistando Office. DBA è già compreso nel pacchetto, ma non può lavorare al di fuori di office.